Donc euh, oui, je pense que parler euh, plein de langues et avoir plein de langues euh, en Europe, c'est quelque chose euh, qui est euh, super important parce que ça montre euh, qu'on peut s'accepter entre nous. Et euh, ça montre du coup la diversité parce que chaque langue transporte euh, une histoire, une culture et euh, avec sa culture donc sa cuisine. Et, euh, et ça montre qu'on peut apprendre aussi euh, des langues, euh, pas seulement pour l'utilité mais aussi pour euh, l'amour euh, de la langue. Et donc voilà, euh, vive l'Europe quoi non diruak che si può dire che non si può dire me, non si può dire che si può che si può dire che si può dire che si può dire che si può dire che si può dire che si può che si può dire che si può dire che si può che le lingue sono molto importanti me, perché grazie a esse conosco le vite di altre persone e loro abitudini. Le lingue mi la forza della comunicazione, che è molto importante per me, così posso imparare molto nel mondo e molte porte si aprono per me. Le lingue sono per me le a me sono molto perché mi ogni giorno l'opportunità di acquisire nuove esperienze e di conoscere nuove persone. Lo faccio in lingua croata, in il governo di Susan, Pisan e Citadem. La Flairsproc è una cosa molto importante e molto importante per la frontiera. Nina Farraquanais è una di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di statuto di di di e in questo caso si tratta di un'esercitazione. In questo caso si tratta di un'esercitazione. L'esercitazione, l'esercitazione e la cultura, l'esercitazione e folklore. Abbiamo definire le lingue come un diritto perfetto di familiarizzazione con il prossimo e per tal motivo è fondamentale valorizzarle, quindi riconoscerle come componenti del nostro essere. E, sebbene in un primo momento possano sembrarci strane, sono il tramite alla conoscenza di antiche culture e tradizioni, essere poliglotta quindi ti garantisce di comunicare in modo più efficace e permette all'interlocutore di sentirsi a suo agio e di aprirsi di più con te. Sprache ist für mich das wichtigste Werkzeug zur Konfliktvermeidung. Bei miteinander kommunizieren geht es immer darum, sich für das Gegenüber verständlich zu machen. Ich bin der Meinung, dass ein wahrhaftiges gegenseitiges Verständnis jeglichen Konflikt unmöglich machen würde. Ich in a gente está muito rico. Esploramento é grande valor O multilinguismo melhorou e mudou a minha vida, pois ao saber falar várias línguas, consigo comunicar com mais pessoas de todo o mundo e enriquece-me a nível cultural e de conhecimento. Eu acho que você vai me a falar em um lugar mais alto e mais alto. Mas não é mais um lugar mais alto, mas você falar em um Sper și îmi doresc ca viitorul meu colectiv de muncă să fie un grup al din persoane cât mai diverse, provenind din toate colțurile lumii. Din Arabia Saudită până în Japonia, din Statele Unite ale Americii până în Congo, din Mexic până în România. Trăim într-o societate multiculturală în care fiecare om se credințează ție o bucățică din ceea ce numește el acasă cu deplina convingere că vei aprecia și valoriza ceea ce ți-a împărtășit. Lingua, pentru me, este mult mai mult că un strument de comunicăție, pentru că la diversitate linguițica și la creativitate se arichiscă în vicenda. Aprendre una lingua și să întindre și estimare una cultură. O mundo em que todos falassem a mesma língua seria muito mais descolorido. Olá, meu nome é Violeta, eu sou de Ucrânia. Quando conhecemos svidas e outros idiomas, muda nossa vida. Nós podemos conversar com colegas e colegas em diferentes temas. Muito bem que conhecemos o, o polso e angielski angelo. E agora, onde estamos, nós podemos conversar com todos il multilinguismo per me è le l'essere le mio da venir che mi porterà a conoscere le persone e a portare a strutture. Le La si muovono se siano unite con le nazioni che congiungono ieri con domani e non sono più consapevoli del nostro oggi.